Un tema eh, che è emerso con forza nel dibattito pubblico proprio a seguito delle misure di lockdown dovute al coronavirus ed è il tema della qualità dell'aria che si respira nel bacino padano e quindi anche nella nostra regione. E le misure da adottare che questa regione ancora non ha eh, adottato e su quanto sia urgente intervenire. Eh, che eh, in questa regione si respiri aria tossica e nociva ormai lo sanno tutti, questo non è dovuto solamente alle, come dire, alle condizioni orografiche del nostro territorio o meteorologiche, eh, non, non ci serviva un ulteriore studio per saperlo ma eh, oggi questo viene certificato anche dallo studio Life Prepare a cui partecipa eh, come capofila la regione Emilia Romagna. Eh, è uno studio, lo voglio ricordare, lo voglio ricordare eh, che non è indipendente, a cui partecipano le regioni del Bacino Padano e le agenzie per l'ambiente delle regioni, eh, analizza i dati di marzo e quindi come dire, lo prendiamo per quello che è però eh, emergono dei dati eh, molto chiari, ovvero che durante il periodo di lockdown abbiamo avuto una diminuzione delle sostanze che concorrono a peggiorare la qualità del, dell'aria che respiriamo, per esempio il benzene, il particolato che è diminuito in media del 14%, eh, un, un calo non così consistente perché dall'altra parte c'è stato un aumento dei consumi del riscaldamento. Eh, diminuiscono invece in maniera molto consistente gli ossidi di azoto, arriviamo a meno 40%. Questo che cosa dimostra? E adesso lo, lo certifichiamo anche come regione, eh, anche se ripeto non ci serviva uno studio per saperlo, ma eh, certifica che l'impatto dell'attività umana è eh, evidente, certifica che esiste una relazione tra alcune sorgenti e il peggioramento della nostra area, certifica che le misure messe in campo dalla Regione evidentemente prima dell'emergenza non sono efficaci e eh, sono del tutto insufficienti, certifica che ci sono margini per fare meglio, si deve fare meglio, si può fare meglio e eh, si deve, come dicevo, eh, fare meglio e eh, si devono a mio avviso superare anche misure spot come il blocco del traffico Serve naturalmente un approccio integrato eh, nel senso che sono diverse le fonti inquinanti che eh, impattano sulla qualità dell'aria. Pensiamo al traffico e su questo vogliamo intervenire. Il riscaldamento domestico, l'industria, la produzione di energia, l'agricoltura, eh, gli allevamenti. Oggi, stamattina, eh, è emerso anche un altro dato da un studio fatto dall'Università di Bologna che certifica la correlazione, e si parla di correlazione spaventosa, tra le polveri sottili e la diffusione del Covid. Oggi finalmente viene certificato. Ricordo che l'assessore Priolo eh, aveva censurato lo studio del Sima, eh, della Società eh, di Medicina per l'Ambiente, perché lo riteneva uno studio ancora non eh, completo, non certificato. Oggi, in questa certezza, finalmente eh, ce l'abbiamo. E sono studi questi, sì, eh, indipendenti. Serve quindi intervenire subito... Ehm, Serve intervenire su più fronti, in questo senso il Governo eh, si sta già muovendo, eh, lo sapete tutti, c'è una misura eh, a mio avviso rivoluzionaria che è eh, il superbonus che va a riqualificare gli edifici privati e eh, gli impianti di riscaldamento, interveniamo sempre a livello nazionale sulla micromobilità, e, eh, proprio recentemente, si sta parlando di rifinanziare l'eco bonus per l'acquisto di auto a basse eh, emissioni. Ora, di fronte a tutto questo, è chiaro che anche la Regione deve fare la propria parte e ci sono misure che, ehm, come dire, non sono complicate, possono essere messe in campo subito. Basta la volontà politica. Per esempio, se pensiamo al dato della diminuzione degli ossidi di azoto correlati quindi alle, alla circolazione di eh, vetture a motore endotermico, quindi inquinanti, è chiaro che eh, serve ehm, un grande piano di riconversione del parco auto. Quindi chiediamo alla Regione se eh, è intenzionata e quando a rendere disponibili i contributi per l'acquisto di automezzi privati elettrici, analogamente a, a quanto stanno facendo altre Regioni che hanno messo in campo misure del tutto similari a quelle del Governo e ricordo che purtroppo ad oggi le autovetture elettriche hanno un costo ancora sostenuto ed è particolarmente importante intervenire come, anche come regione affinché gli incentivi permettano alle fasce di popolazione che in questo momento non possono, momento non possono accedere all'acquisto di auto meno impattanti a livello di inquinamento di poterle acquistare. Sì, non sono assolutamente soddisfatta della risposta, è un prendere tempo quando si potrebbe agire subito, gli incentivi li abbiamo messi nello scorso mandato e il Presidente Bonaccini aveva detto che li avrebbe riproposti. Faccio presente che la Lombardia ne ha stanziati di consistenti e sono stati esoriti in pochi mesi, il Comune di Milano eh, arriva fino a 9.600 euro per un'auto elettrica e quindi se c'è la volontà politica le cose si fanno. Io eh, sono dispiaciuta del fatto che in questa regione, che avrebbe ne grande necessità di agire, certo su più fronti, ma anche su questo e qui si può agire sul fronte delle, della sostituzione del parco mezzi, si può agire subito, non, purtroppo non lo si voglia fare. Aggiungo brevemente, visto che ehm, l'assessore ha voluto in qualche modo polemizzare rispetto allo studio fatto dalla Regione, eh, rendo noto che ehm, questo studio, Life Prepare, è, è stato elaborato anche in collaborazione con i responsabili dell'Ufficio Tutela Ambiente, che sono poi coloro i quali che eh, elaborano anche i piani che dovrebbero far fronte proprio quindi alla, agli strumenti in pianificazione che dovrebbero in qualche modo affrontare i problemi che questa regione soffre di qualità dell'area, quindi non parliamo di studi indipendenti perché non è così, purtroppo prendo atto che dal punto di vista ambientale ancora la svolta green se ne parla solo a parole ma non nei fatti.